La pandemia di coronavirus ha dato una spinta senza precedenti alla modernizzazione delle infrastrutture telematiche. A beneficiarne è stata una nuova generazione di giovani lavoratori presso se stessi, liberi professionisti in grado di non subire contraccolpi economici, nonostante il repentino passaggio da lavoro in presenza a totale smart working. Alexa, sono sveglio. Ciao, buon risveglio in questa puntata di Partite IVA Super Sveglie la storia di Enrico Bettella Mi chiamo Enrico Bettella, ho 35 anni e sono una partita IVA Super Sveglia Collaboro da anni con una multinazionale attiva nel campo dell'arredamento Il mio ruolo? è quello di garantire un continuo rifornimento di legname sempre fresco, sempre nuovo. Nel pre-pandemia svolgevo questo lavoro in presenza nelle foreste dei Carpazi, in Romania. Era un lavoro molto fisico sia per il taglio vero e proprio degli alberi che per la parte amministrativa. Cioè, bisognava intimidire gli ambientalisti, menare i fotografi, corrompere la guardia forestale... Non vi dico lo stress. Poi, all'improvviso, Marzo 2020. Tutti a casa. Si ferma tutto, ma non il cervello. Approfitto della pausa per riorganizzare la mia attività. Arruolo su Reddit un esercito di fidati collaboratori. E appena passa la prima ondata, siamo pronti a ripartire più efficienti di prima. Da quel momento riesco a gestire tutto da remoto potendomi finalmente concentrare sul lato organizzativo. Abbiamo chiuso il 2021 con un fatturato clamoroso Poco tempo fa, internazionale ci ha anche dedicato una prima pagina, vediamo se la trovo, non so. Non so se si vede. Si vede? Si vede? Oltre a questo, sono riuscito a diversificare molto il mio business. Mi sono aggiornato alle tecnologie più avanzate e posso condurre attacchi hacker a trasporti, servizi sanitari. Ho fondato sistemi piramidali in criptovalute, NFT. Hai mai pensato a diventare ricco? Te lo consiglio, diventare ricchi non è male. E in linea con il trend del momento, compravendita di armi. Sì, esatto. Eh, Scusi un secondo. Uh, Alexa, come si dice in russo ho delle armi molto belle da venderle. Ho molto buon armi a vendere. Ecco, ecco, uh, ha sentito? Ah, perfetto, perfetto. Un secondo, un secondo. Alexa, uh, come si dice ho delle armi molto belle da venderle in Ucraino. E tutto questo senza spostarmi mai dalla località segreta in cui vivo. La cosa più bella di questa storia è pensare a quante emissioni di CO2 sto risparmiando con questo stile di vita, senza spostarmi mai. E quindi la consapevolezza di rendere il mondo, giorno dopo giorno, un posto migliore abbiamo finito. Ah, perfetto, grazie. Um, una cosa stavo pensando, è possibile offuscare la mia faccia e cambiare la mia voce? Oh, perfetto, grazie.